Grazie Presidente. Io mi accodo al coro dei miei colleghi. Voglio ringraziare innanzitutto il collega Stefano, Presidente della Commissione Mobilità, per la sua eh, onestà intellettuale e ritengo che sia inaudito che delle delibere così delicate, così importanti, eh, di cui si sapeva la scadenza, di cui si sapeva eh, che eh, era necessario approvarle entro una certa data vengano in aula con queste modalità con questa condivisione così eh, diciamo breve con, eh, con i consiglieri eh, i consiglieri che non vengono in questo modo messi nelle condizioni di eh, esercitare il proprio voto con serenità ma solo per senso di responsabilità Ecco, allora ci si appella al senso di responsabilità dei consiglieri e però questi consiglieri stanno votando senza avere le risposte alle giuste domande poste eh, dai colleghi Figliomenio o dalla, per esempio dalla collega Piccolo. E sono delle domande lecite e sono delle domande che eh, potrebbero eh, far votare il, i consiglieri con una serenità diversa. Ciò non di meno eh, non si è avuto una spiegazione se non minimamente tecnica ma non si è avuta una spiegazione di ampio respiro, come giustamente è stato ribadito, non si è avuta una visione politica di quello che si sta facendo, di quello che si vuole fare. E poiché sono delle delibere eh, molto delicate, attenzionate dalla Corte dei Conti, eh, non si può eh, pretendere che i consiglieri votino come se fossero degli acrobati facendo un triplo sarto mortale senza avere sotto una rete di protezione credo che siano doverose le spiegazioni, credo che siano giuste, credo che sia eh, inaccettabile e anche eh, indecente non fornirle. E ciò non di meno, eh, noi siamo eh, responsabili, siamo responsabili soprattutto nei confronti dei lavoratori, del, del loro presente, in cui non eh, stanno percependo lo stipendio, e del loro futuro, che è, ad oggi... Parlo perlomeno per me, non so quale sia. Quindi mi accodo a queste richieste dei miei colleghi e invito eh, chi è in grado eh, di dare le risposte a fornirle. Grazie Presidente.